All right. Amici delle rose. Eh, buon buon pomeriggio, perché oggi è la giornata delle rose. Esatto. Siamo qui a festeggiare Valentina. Valentina la sua inaugurazione, e il suo piccolo rosetto. Naturalmente. Però non c'è inaugurazione. Che non ci sia anche eh, gli ospiti eh, gli ospiti. Gli eh, ospiti. Eh, dice, eh, faccio forza. inauguro senza ospiti. Abbiamo ospiti in presenza, ospiti ma anche in presenza. ospiti in collegamento. Esatto, ospiti in collegamento. Da, da, da, da lontanissimo no? è, be, be, un bel, sì, bel, è un bel bello bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel un bel bel un, no? certo, in in un bel bel un, un po' magico, un qualcosa di come un giardino, un giardino segreto, sì, segreto no? sì. allora, bel Sabrina bel bel bel bel bel bel Sabrina, Masnata. Ciao. Ciao, ciao, Sabrina. Ciao. Grazie dell'ospitalità, grazie a Valentina per avermi voluta ospite in questa sua giornata speciale e sì, ci troviamo all'interno di un giardino molto particolare, mi è piaciuto che tu abbia detto giardino segreto perché è proprio come lo vivo io, come l'ho vissuto da sempre io, entrando da quel cancello eh, la prima volta quando ancora qua appunto c'erano i rovi, le sterpaglie che la facevano da padrone, mi sono sentita proprio come Mary, la protagonista del romanzo del giardino segreto sì. che ha convinto un gruppo di amici a mettersi in gioco, a provare a ridare nuova vita, diciamo, a questo giardino, e da lì è nato un bellissimo giardino di rose. Quindi mi è piaciuta questa, questa tua definizione. Tra l'altro un giardino in un luogo particolare, no? possiamo, sacro, dirlo, possiamo sacro, dire sacro un diciamo. sacro giardino, no? come c'erano i sacri giardini, dei sacri templi ai, te ai tempi, scusate gioco di parole, <ride> al tempo dei romani, al tempo così, eh, sì, eh, c'erano anche i giardini se non erano nei chiostri e quant'altro, questo si trova in un luogo molto particolare, perché dove si trova, cara Sabrina? Ci troviamo all'interno di un cimitero, come vedete bene dalla croce celtica che ha alle mie spalle. È un cimitero del 1835, eh, uno dei primi cimiteri di Genova, perché siamo sulle alture di Genova, in Val Polceverla per la precisione, e eh, appunto negli anni 30 del Novecento è entrato in dismissione, è stato abbandonato e da lì appunto piano piano è subentrata un po' la vegetazione, la rovina, che da un lato ha, eh, come dire... Eh, cancellato temporaneamente molte delle sepolture preziose che ci sono all'interno di, eh, di questo piccolo tesoro, dall'altro ne ha garantito la conservazione e con un gruppo di amici abbiamo appunto deciso, con il mio comitato, quelli che a Trasta ci stanno bene, abbiamo deciso di riqualificare, di bonificare, di disboscare, il termine giusto da usare in questo caso, sì. date le condizioni in cui si trovava eh, questo piccolo cimitero per dare adesso, sembrerebbe un po' ironica la cosa, però effettivamente una nuova vita che è fatta di rose perché, data la sua eh, le caratteristiche mura che lo circondano, insomma la croce celtica, che è inusuale, tra l'altro, in un cimitero cattolico, che richiama un po' i cimiteri irlandesi, i cimiteri inglesi. Abbiamo deciso che per impreziosirlo ci dovevano essere delle rose e così abbiamo ecco, fatto. Quello che mi fa venire in mente, scusa se ti interrompo, è infatti un tipico giardino: eh, sì, è anche italiano, cimitero, però, eh, sembrano quei cimiteri che si trovano tipo, non so, nel. Galles, in quei posti sì, meravigliosi in Irlanda, là dispersi, eh, cioè da soli, senza che nessuno, eh, come si dice, sembra che l'uomo ci, ci, eh, ci sia arrivato solo in quel determinato sì. momento, sì. giusto per fare come una visitina, una capatina, ecco, è, è un giardino, devo esigero, quasi fuori dal tempo, possiamo dire. Assolutamente, qui il tempo si è fermato appunto agli anni 30 del Novecento quando non è stato più sepolto nessuno qua e anche se la vegetazione aveva coperto gran parte delle sepolture, comunque si intravedeva un dettaglio, eh, un'iscrizione, so, un, un nome, eh, laggiù c'è un busto di una delle tombe più belle, si intravedeva questo volto, quindi molto affascinante e tutto questo fascino tutta questa insomma ci ha incuriositi e allora abbiamo deciso di metterci in gioco, come dicevo, di tentare questa avventura che è diventata veramente eh, c'è un po' sfuggita di mano, forse <ride> è diventata una realtà veramente molto bella. Eh, stiamo ricevendo molti consensi, eh, siamo stati pubblicati su Gardegna, quindi insomma veramente eh, grandi soddisfazioni. È un giardino molto piccolo, come poi vi ho detto, ora magari giro la camera così vi faccio vedere qualcosa. Ci sì, sì. assolutamente. Vedete, ci sono queste mura antiche, chiaramente siamo all'interno di un cimitero, eh, su cui ci sono rose riccanti. Tra l'altro sì, adesso c'è la luce più bella perché comincia a scendere e laggiù c'è la croce e lo scorcio della Valpolcevera, delle montagne, delle colline della Valpolcevera che fanno un po' da cornice a questo, questo luogo. Quando è venuto il, il fotografo di Gardegna l'anno scorso è rimasto proprio impressionato da quelle... Da quel verde che spicca laggiù dietro la croce e che impreziosisce molto, fa risaltare poi le rose, specialmente adesso che va un po' giù la luce, insomma eh, ci sono tocchi dorati, veramente un luogo affascinante di grande pace. Sì, anche i colori diventano molto più saturi così, molto, molto più belli. Molto, molto no? più saturi, poi esatto. c'è l'arte funeraria con artisti delle vostre zone che hanno realizzato sculture, sì. decorazioni diventa quasi un esatto. museo no? a cielo aperto. Un museo a cielo aperto. Esatto, è proprio un museo a cielo aperto, ci sono tantissimi dettagli artistici, è proprio un museo, è proprio un cimitero monumentale, sì. nasce nell'epoca in cui la, la tomba si fa opera d'arte e per mm -hmm. cui eh, chi fece costruire le tombe per i suoi cari eh, pensò anche a, a, a dettagli particolari per onorarne la memoria e non solo, anche eh, gli epitaffi quindi abbiamo due volontari qui del Rosetto perché noi siamo tutti volontari che stanno facendo un lavoro veramente molto molto importante, stanno trascrivendo e mappando tutti gli epitaffi che ci sono sulle sepolture, ah, ma veramente facendo un lavoro incredibile Um, cosa con la, la matita, si mettono lì e sfregano sopra il foglio per fare eh, venire Grazie. fuori le stritte E quello che dico sempre è che eh, il valore aggiunto di questo recupero paesaggistico è proprio il recupero della memoria di chi dorme sulla collina. Eh, ormai da secoli abbandonato, perché chiaramente molte tombe, la maggior parte delle tombe sono abbandonate, e vedete che sono stato anche sì. un po'. Eh, non è cioè, meraviglioso. Diciamo che le rose gli fanno da compagnia, ecco in questo caso, cioè, sono come un po' degli angeli custodi di queste tombe abbandonate, possiamo dire. Bellissimo, bellissima immagine, assolutamente le impreziosiscono, perché comunque il grigio della pietra, mm. eh, diciamo così, la, questa pietra che è rotta, abbiamo avuto atti vandalici negli anni dell'abbandono eh, e quindi le tombe sono state spaccate, noi non buttiamo via niente, tutti i eh, frammenti di lapide che troviamo sono conservati, perché comunque rimandano alla memoria di una persona e mi sto avvicinando a questa bellissima rosa, che oh, guarda, guarda che meraviglia, questa sì, è una meravigliosa multiflora, non potete mm -hmm. sentire il profumo, spero Peccato. che sia a fuoco, sì, perché sì, è veramente è una nuvola, è, fuoco, è, è una nuvola di api e di profumo, bellissima, anche questa è originaria dell'Asia, e qua sotto c'è la nostra mascotte, chiamiamolo così, è un bimbo piccolissimo, si chiama Osvaldo, ed è stato sì. trovato ogni giorno eh, della, dei lavori e quindi insomma ci ha dato questo suo bel sorriso che spero possiate vedere ci ha dato un po' di incoraggiamento per proseguire quello che è stato comunque una grande fatica devo dire perché questa parete era completamente coperta da sterpaglie. lì c'è la famosa mm. statua che vi dicevo tra l'altro è una tomba molto bella ora mi spiace perché è un cimitero quindi in una giornata di festa vi devo parlare un po' di queste cose. Comunque sono interessanti. No, no, no. Sì, perché, tra l'altro, è arte, ricordiamolo. È un connubio. È un esatto, l'arte è sempre stata in stretto contatto. Ricordiamo, non so, il cimitero monumentale. Eh, per esempio di Milano, ecco, cioè ci sono fior, fior di artisti anche a Genova, mi ricordo, c'erano dei fior, sì, fior di sì, artisti. Qua vedete appunto uno dei simboli più sì. famosi dell'arte dell sacra, dell'arte funebre ottocentesca, mm -hmm. la clessidra l'ata spero riusciate a vederla bene. Sì. Che è un monito perché sì, sì, sì. ci ricorda che il tempo fugge e quindi dobbiamo cercare di vivere la nostra vita nel miglior modo possibile. Passeggiare in un cimitero dell'Ottocento con le sue iscrizioni, i suoi simboli, è proprio come una sorta di meditazione sulla vita. Vi mm -hmm. porto un attimo dove vi dicevo che ci sono eh, queste rose il e ogni tempo un po' praticamente... come le rose, no? Sì. Eh, il tempo è tomba... un po' come le rose che durano, no. non so, che durano per dire una notte, un giorno con questa meraviglia, e poi sfioriscono. Quindi, qua è il luogo migliore della serie esatto, esatto, sì, sì. E come dice, ogni tomba, praticamente proprio su ogni sepoltura, su ogni lapide, abbiamo trovato mh, decori floreali. Di che ci Ma fa pensare mio. che uh, il giardino fosse veramente nel destino di questo, di questo luogo e in particolare, non so se riuscite a vedere nell'angolo giù a sinistra, certo. è un bocciolo certo. di rosa in questa bella ghirlanda certo. di fiori, col capolino reclinato ed è una delle caratteristiche delle rose cinesi che sono le protagoniste di questo, di questo giardino, rose cinesi e diciamo i gruppi che sono poi, le classi che sono poi ad esse collegate. Ti chiedo una cosa, no? Perché non è facile a volte, cioè sai, sarebbe facile come fanno anche, per esempio, io ricordo i cimiteri molto più eh, lineari, diciamo così, quello dei canadesi, molto spesso durante la seconda guerra mondiale, che hanno piantato piante mh, non rose, ma piante un pochino più eh, come si che noi immaginiamo resistenti, ecco, tutta lì. Invece anche la rosa ha insomma, una bella resistenza. Eh, come mai pensare subito alla rosa? Cioè, a, a, a creare un giardino di rose perché non è la prima pianta cioè uno può dire pianto dei gerani pianto quello che ci vuole no? ecco come mai proprio la rosa allora, intanto diciamo che non ce n'era nessuna, non c'era nessuna rosa. Eh, ecco. Il fatto di trovare rose nei cimiteri di campagna, nei cimiteri antichi, non è eh, una novità. Molto spesso molti sì. cimiteri abbandonati, specialmente nelle zone di campagna, anche in Italia, eh, custodiscono rose piantate appunto dai parenti, eh, magari delle persone che sono sepolte lì. E, in modo particolare qua, intanto la passione un po' che... È, che io ho per le rose, ma anche le persone che fanno parte del mio comitato, sono amanti della natura delle rose, ci ha spinti un po' verso questo fiore. E poi, ehm, perché noi in, in, in questo giardino, come vi dicevo, ormai lo chiamo giardino, questo sì. cimitero vi dicevo, è circondato da mura molto rovinate dal tempo su cui ci sembrava comunque le rose potessero eh, come dire, dare un tocco di, di bellezza, di preziosità in più e ci ricordava molto quelli che sono appunto i giardini inglesi, i cimiteri anche inglesi che eh, custodiscono molte rose e quindi siamo un po' per questo e le rose che abbiamo scelto non sono diciamo così anche se poi le rose qualunque non esistono perché ogni rosa è speciale, e sono rose che appartengono appunto alla sezione Chinensis ehm, che partono dalle prime rose cinesi introdotte in Europa a fine Settecento e che viaggiarono sui vascelli della Compagnia delle Indie insieme al tè. Siccome noi finanziamo questo progetto di volontariato con eventi a base di tè, ci sembrava che appunto il gruppo di rose ehm, che potesse migli nel miglior modo possibile ehm, arredare, se così posso dire, questo giardino, fossero proprio le rose cinesi che ci consentono di fare collegamenti anche con il nostro, ehm, insomma, con il modo con cui finanziamo questo progetto. Vedi come tutto va in armonia. Esatto, come, tutto, come tutto un tutto connubio in no? tra l'arte funeraria, si arriva alle Fra rose. Tra l'altro, è anche è un modo. In in quel adesso esatto, è anche un modo, magari mi viene che una volta, magari, si, si piantavano rose vicino alla tomba del defunto perché la rosa. Sì almeno ehm, è difficile che uno non torni quasi ogni giorno a vedere come sta e quindi sarebbe come un saluto quasi giornaliero anche al defunto perché è difficile lasciare abbandonare un fiore così bello come la Rosa a volte e quindi è come stare un contatto tra virgolette un po' più stretto col defunto invece adesso di solito si portano al cimitero non so, le solite piante che durano non so tipo un mese tanto va okay. bene basta che duri ecco nella serie sì diciamo che passeggiando in questo piccolo cimitero dell'ottocento ci siamo resi conto di come veramente ci sia oggi un atteggiamento eh, molto diverso nei confronti dell'estremo saluto nei confronti della sepoltura nei confronti dei cimiteri rispetto a quanto fosse nell'ottocento dove c'era estrema cura proprio anche in quei momenti di dolore e di separazione però si voleva comunque che la memoria eh, del proprio caro fosse eh, onorata anche eh, nel luogo del suo sonno eterno diciamo oggi invece tutto questo per la fretta per una cultura diversa si va perdendo effettivamente le persone che entrano qua in questo weekend abbiamo avuto un centinaio di visitatori rimangono proprio stupiti eh, dalla cura dei, dei dettagli che ci sono su queste sepolture e dal fatto che effettivamente un tempo ci fosse un atteggiamento proprio diverso diciamo anche in quel momento di estremo dolore certo Beh, guarda, nella nostra ignoranza, no? perché noi, noi ci definiamo sempre ignoranti nel senso che ignoriamo tante cose. Noi abbiamo seguito tanto, cioè abbiamo una rubrica appunto con Valentina, con Valentina, no? sì, che è nome, nome della Rosa. E <ride> ha cominciato naturalmente a portarci tante rose, sue ibridazioni e quant'altro. E io dicevo, Madonna mia, come sarà, quanto sarà complicato tenere le rose. Sarà ter... Pensa che adesso ogni giorno, sia la mattina che la sera, sono lì che dico vado a dare un'occhiata alle mie rose. Sì, sono diventati appassionati anche noi. Sì. Cioè, è come andare a controllare, non lo so, tipo, oh, sta bene il cane, vado a vedere come sta il cane, perché è diventata una persona di famiglia. Ecco, da è assolutamente così. E guarda, nel momento in cui, oh, beh, io sono una decina d'anni, forse un po' di più, che sono appassionata di rose, ho iniziato con le rose inglesi di David Austin A casa mia ce ne sono tante, un mm -hmm. lavoro, mi piacciono tantissimo. Però, una volta che entri nel mondo delle rose, scopri veramente. Che è infinito. Quindi, quando si dice il nome della rosa, i nomi delle sì. rose sono importantissimi perché ne garantiscono la conservazione, consentono di raccontarne la storia, le distinguono l'una dall'altra e, e sono veramente la, la, la, la rosa ha una declinazione infinita. Che, insomma, è davvero molto interessante. Perché tra l'altro, studiando le rose si impara la storia, si impara la letteratura, perché poi grazie ai nomi sì. delle rose. Si, è, ah. si approfondiscono la geografia per esempio anche perché si scopre da dove arrivano eh, le rose specie quindi anche il loro percorso verso magari il nuovo mondo tutta l'epopea dei cacciatori di piante eh, di fine settecento che è di un fascino almeno io che sono un po' fissata con queste cose la trovo assolutamente affascinante pensare a questo eh, persone, se mi ricordo male anche grandi regnanti eh, sto parlando per esempio Giuseppina Bo Boabarnè ah, sì, sì. Non so, eh, che adorava le rose insomma mi ricordo cioè, insomma eh, eh, diciamo che la. La, la rosa, diciamo, almeno eh, a me è venuto in mente così, no? Eh, è come uno stato d'animo che si fa fiore, cioè nel senso Bello. che diventa come eh, non so, in quel momento io provo qualcosa il colore della rosa e il fiore si fanno, sono lo stato d'animo che sto provando è come che sbocci in un determinato modo. Ecco, certo. Hai dato veramente di nuovo una definizione molto bella. Siccome hai parlato di Josephine, ti faccio, vi faccio vedere una rosa ah. che è. Una cinesi arrivate in Europa eh, siamo agli inizi dell'Ottocento eh, è stata chiamata Hume's Blush Tea Sented China T scented perché è una delle rose al profumo di tè e pare che per questa rosa la Josephine che aveva una magnifica collezione eh, di rose nel suo castello della Mell fuori Parigi eh, abbia convinto l'ex marito ormai Napoleone a interrompere il blocco navale che c'era sul canale della Manica perché voleva ah. assolutamente avere questa rosa che era appena arrivata in Inghilterra e quindi Napoleone che comunque insomma per la sua Giuseppina ancora un po' <ride> aveva il cuore eh sì. che batteva e effettivamente fece arrivare questa rosa dall'Inghilterra. Quindi sul canale della Manica Giuseppina era molto attiva per farsi eh, portare nel proprio giardino gli ultimi arrivi dall'Oriente. Ma e questo faccio vedere anche... odore, odore di tè, no? Cioè, e... È dovuto, cioè, si diceva allora, diciamo, è, leggenda, è, un, no? è un po' una leggenda metropolitana, nel senso che viaggiavano con le spese come il tè, oppure in effetti c'è no. un sentore. No, effettivamente hanno un sentore di tè, chi più ah, chi bene. meno, dipende dal momento della giornata, per esempio c'è una rosa tè eh, che si chiama Archiduc Joseph, che abbiamo qui nel giardino, che è veramente, non so come dire, è strabiliante, perché specialmente nella prima fioritura, quindi siamo ancora magari a inizio primavera, devo dire che non, non smettono mai di fiorire queste rose, a inizio primavera stella si annusa ad avere il profumo di un pacchetto di tè nero appena aperto, ed è no, incredibile. No. Certamente anche magari se questa è la leggenda che, eh, che, che, che accompagna un po' queste rose, sì. a volte mi chiedo: ma eh, si chiamano rose tè perché ci si può fare il tè? No, no. <ride> il tè si fa fais, <ride> si può aromatizzare, certo, con, con le rose, anzi, noi serviamo nei nostri eventi un ottimo tenero alla rosa che eh, piace sempre molto però con la rosa cinese, con la rosa tè non si fa il tè, <ride> si può aromatizzare il tè, si fa con la Camellia sinensis, ma le piante madri, diciamo, eh, le chinensis spontanee, eh, da cui poi eh, sono stati ottenuti questi ibridi, eh, che sono arrivati in Europa appunto alla fine del Settecento, i primi del, dell'Ottocento, eh, sono originari delle stesse zone della Camellia sinensis, quindi c'è un'attinenza anche geografica, se vogliamo, tra le rose cinesi e la Camellia sinensis, quindi il tè. Però eh, sono proprio due, eh, due specie completamente diverse. Quindi, no. Um, però questo di profumo di te, effettivamente devo dire che c'è. Sicuramente farà anche. Adesso ricordiamo che anche Valentino ci aveva spiegato che la rosa i petali sì. fanno anche molto bene, hanno anche proprietà curative, sì. no, giusto? Sì. Sì, sì sì sì assolutamente le rose damascene per esempio vengono utilizzate molto per gli oli essenziali e, e sono assolutamente ricche ma anche i loro cino rodi, insomma le, le bacche e hanno proprietà, hanno molta vitamina C credo quindi insomma sì sì assolutamente è molto costoso l'olio essenziale di, di rosa ci vogliono tantissimi petali per ottenerne una piccola quantità, quindi è anche molto, uno dei ro, degli oli essenziali più costosi effettivamente, però fa bene allo spirito perché comunque calma ehm, insomma, molti, e poi ha molte proprietà, proprio molti benefici assolutamente, sì sì sì. Che meraviglioso bello, meraviglioso cioè, meraviglioso, mondo, meraviglioso Cioè, veramente questo giardino no così di Murta è un, un mondo da davvero che sembra come sbalzato sembra che si sia sì. in quel, in quel, fermato in quel momento come, ehm, come si può dire si è, ehm, si è, fermato, si è ma, fermato ma anche loro si presentano nel sito perché ricordo che hanno sì. un sito e li trovate anche su progetto facebook il esatto. progetto di murta dove trovate tutte le informazioni gli eventi per esempio che fanno loro loro del, del tè è proprio un momento in cui questo connubio di cui parlavamo prima diventa quello che per gli orientali è un detto che dice una tazza di tè una tazza di illuminazione ed è proprio è così anche usare una rosa, anche una, rosa una rosa, anusare osservare una rosa certo è Anche un atto di meditazione perché, come dicevate prima, la rosa è eh, come dire è mutevole, comunque certo. anche fiera non dura tantissimo. E quindi, insomma, diciamo che sì. la spiritualità è presente sì. in un rosetto da tanti punti di vista. Quindi, le rose della eh, veramente... Io credo che quando ci entri dentro una persona, no, per questo è il mio pensiero eh, è come un viaggio psicanalitico. La rosa perché avendo talmente tanti petali, avendo questi colori, è come entrare se stesso e guardarti attraverso un fiore secondo me che è una cosa rarissima perché sì, a volte sì. molto spesso c'è chi ama le rose come la, la nostra Sabrina o c'è appunto chi dice no la rosa no non mi piace, non mi interessa è troppo così, c'è come quasi non dico una repulsione questo no, ma eh, dipende come ti approcci, esatto, no? perché superficialmente anche io anni fa la rosa la <ride> vedevo la rosa rossa, <ride> e Invece, e invece guardando questo petalo di rose è, diverse che se non sembrano neanche rose. è come no? una spirale del, del, della <ride> mente, così che vuole farti conoscere più di te stesso cioè è la rosa sì. che ti psicanalizza diciamo esatto. assolutamente, poi come dicevo prima appunto eh, in questa collezione di rose che abbiamo allestito all'interno di questo piccolissimo giardino, perché lo ribadisco sempre è molto piccolo, però facendo le visite guidate stiamo anche un'ora, un'ora e mezza con chi viene a trovarci perché ci cioè, sono tantissime cose da raccontare e c'è un percorso nella storia della rosa appunto dall'arrivo di queste cinesi fino ad, al giorno d'oggi eh, che ci fa vedere quante, come può essere declinato proprio questo, questo fiore, ah, no. mille forme, il fiore semplice, il fiore doppio, stradoppio, questi grappoli meravigliosi che alcune rose producono, e i petali, per esempio, delle rose cinesi, una caratteristica. Questa è la prima arrivata, pare essere la prima arrivata in Europa, ah, è arrivata nel 700. Eh, purtroppo le rose cinesi sono un po soggette alle malattie diciamo quindi abbiamo un mm. po di problemi di mal bianco in questo momento questa è la Slater's Crimson China che ha introdotto questo colore eh, rosa molto intenso scuro quasi tendente al rosso e che faccio anche un bel insettino: ci fa vedere come eh, il, il colore del petalo si intensifica man mano che matura quindi mentre nelle rose inglesi appunto che nominavo prima o in tante altre rose eh, di altro tipo il petalo sbiadisce maturando sì. nel caso delle robe cinesi invece diventa più intenso il colore e quindi oh, eh, sì. è una, a volte stanno proprio su, un fiore, su uno stesso fiore si hanno tonalità diverse, ora purtroppo questo colore in fotografia nel telefono non, non rende bene, bisogna vederla dal vivo, sembra veramente... quasi un fucsia carico almeno da qui, con delle sfumature di violetto chiaro, esatto, molto bello. esatto, esatto. un'altra molto bella, perché questa è un'altra cinese molto famosa, un'altra delle capostipiti, eh, è più nota con il nome di All Blush, yeah. È mm -hmm. molto famosa, è protagonista tra l'altro di un libro bellissimo che anche Valentina conosce bene, che è la ricerca della rosa perduta, ma poi magari ve ne da lei. E qua, appunto parlando di forme, colori delle rose, c'è un'altra rosa molto importante, non so se riuscite a vedere i grappoli che fa, è la Blasio, sì, Blas Blas Blas è stupenda perché su un ramo abbiamo, io credo, un le volte di boccioli, sono fiori piccoli. Ed è una delle prime, una delle primissime, la primissima Noisette. In realtà qui accanto c'è la sua madre, quella che dovrebbe essere la sua madre, e sono una classe di rose che si è originata in South Carolina negli Stati Uniti, in realtà, ai primi dell'Ottocento, e già ai primi dell'Ottocento eh, la rosa cinese Hall Blush, che vi ho fatto vedere adesso, era già negli Stati Uniti. Quindi, come dico sempre, eh, nell'epoca dei lumi viaggiavano le idee, ma viaggiavano tantissimo anche le rose. Quindi arrivata in Europa a fine Settecento, ai primi dell'Ottocento era già in South Carolina e si ibridava spontaneamente con una moscata dando origine a queste meraviglie. In sono... poco tempo si è sparsa in tutto il mondo, diciamo, cioè è stato un amore a prima vista dell'uomo con la rosa, tra virgolette. Diciamo che c'erano già in Europa chiaramente molte rose, c'erano le damascene, c'erano le galliche che sono proprio originarie eh, della zona europea, della Francia eccetera, però le rose cinesi quando arrivano portano con sé eh, una caratteristica non esistente nelle rose europee di quell'epoca e cioè la rifiorenza e quindi fanno impazzire assolutamente eh, gli ibridatori, gli appassionati, i collezionisti perché fanno intravedere il sogno di avere rose fiorite tutto l'anno nel proprio giardino ed è effettivamente quello che succede qua perché queste rose eh, che abbiamo nel giardino, a parte alcune che sono a fioritura unica sono veramente sempre sempre in fiore queste sono le rose tè, è una delle rose tè più famose, General Chablickin non smette veramente mai mai mai di fiorire come vedete ha queste sfumature eh, molto particolari, questa è una delle rose del grande Lamodand, che è un uh, libellatore francese chiamato il Monet delle Rose. Mm, e quindi, sembra di seta, eh, sembra fatta di seta. Sì, sì, sì, sì. Senti una domanda Sabrina, tu sei un insegnante di inglese se non erro, vero? Sì, esatto. È la passione per le rose, la, le, sei riuscita a trovare un modo, non so, anche dei progetti nelle scuole per, oltre ai tuoi allievi, trasmettere e condividere questa passione e questa cultura, perché non è solo... È un qualcosa che ti dà piacere ma è proprio qualcosa di culturale di elevato si parlava anche di spiritualità appunto sì assolutamente Beh, i miei alunni poverini sanno di avere una prof un po folle che ama <ride> appunto eh, a dismisura le rose quindi mi prendono sempre un po in giro eh, ma capiscono perfettamente la bellezza che c'è dietro questo fiore e i progetti li faccio non tanto dedicati alle rose dedicati al patrimonio della Valpocevera e in particolare abbiamo fatto diversi progetti scolastici proprio su questo cimitero eh, qualche anno fa abbiamo fatto l'antologia eh, del cimitero di Murta un po' sulla, sulla scia di Spoon River abbiamo mm. letto alcuni epitaffi appunto inglesi della Spoon River Anthology e i ragazzi hanno scritto di fantasia i loro epitaffi dedicati ad alcuni personaggi ad alcune persone che sono qua nel cimitero eh, l'anno scorso abbiamo fatto dei video che hanno partecipato a concorsi del fan quindi sì, diciamo che um, una delle mie missioni, se così possiamo dire come insegnante, è proprio quella di educare i ragazzi alla, al rispetto, alla conoscenza del patrimonio della loro terra e anche al rispetto e quindi alla volontà, cercare di stimolare un po' in loro la volontà di tutelare questo patrimonio e di farlo conoscere. Bellissima la tua mission, sapere. no? Rimanendo in, Bellissimo, in termini esatto. Inglesi. <ride> Quindi davvero grazie Noi Sabrina. Ti per... Noi ti ringraziamo moltissimo Sabrina. Noi ti ringraziamo moltissimo per questa eh, come si può dire, questo e eh, viaggio aperto. nel tempo, sì, nella cultura, nel tempo, nello spazio. Nella cultura e nello spazio ci hai aperto e con uh, questa chiave verso questo giardino segreto, appunto, che eh, non dimenticheremo, anzi ah, ti verremo a trovare, ti è verremo assolutamente proprio, a una trovare. Una serie proprio come, come, si dice, ti verremo a trovare per scoprire anche noi questo meraviglioso giardino segreto fuori dal tempo e dal mondo quasi. Io vi aspetto. Tra l'altro è un progetto che sta continuando perché questo giardino sarà il punto, diciamo così, di interesse principale nella via delle Rose, che è un progetto mm -hmm. di riqualificazione anche del borgo di trasta che si trova qui sotto proprio a Bello. valle dove io abito tra l'altro perché io abito sì. a trasta e non a murta e, e il progetto ambizioso è quello di creare un percorso eh, con tanti giardini di tanti, tanti piccoli rosetti che creano un roseto diffuso in spazi privati dove la gente possa venire chiaramente a passeggiare a capire come dicevamo prima in quanti diversi modi si declina il, il genere rosa e far rivivere un po', come dire, questo luogo, insomma, aiutare le attività economiche che ci sono. Quindi è una scommessa che stiamo facendo, proviamo con le rose a eh, dare una nuova storia, un nuovo corso al nostro borgo che è un po', come dire, eh, affaticato dalla cantierizzazione, insomma, da, dall'industrializzazione. Cerchiamo di restituire bellezza attraverso le rose anche ad un luogo che ne ha tanta ma non così evidente come magari altri, altri borghi e noi cerchiamo di fare la nostra parte per renderlo più bello per chi verrà dopo di noi. Esatto, c'è cioè il, il tour delle rose praticamente, come dici tu. Esatto, tour stiamo creando proprio questa via delle rose che speriamo diventi un interessante percorso turistico. È la via francigena e qua invece abbiamo la via delle rose. La bellissima. via, della seta, esatto, la via, esatto, via della seta, la via francigena. No, via francigena uh, tutto si collega. vie meravigliose. allora per arrivare a punti. Uh, anche la via di, rose. La via rose. <ride> esatto. Esatto. Quindi. Quindi noi ti ringraziamo tanto Sabrina, da parte nostra veramente grazie, grazie a voi. Grazie. è stato un piacere e uh, buon Anche lavoro per della serie, buon lavoro della serie che ci sempre da fare, tutte <ride> quelle rose della serie. Eh, ce n'è da fare, ce n'è eh parecchio beh. da fare. C'era in 15 volontari a pulire no, dagli arbusti, da tutto quello eh, che era eh, sterpagliere. C'è sempre da fare qualcosa, anzi sempre. se qualcuno all'ascolto fosse di Genova e volesse venire a darci una mano, ecco. ben volentieri vi accoglieremo a braccia aperte, accoglieremo tutti i visitatori eh, che speriamo appunto ascoltino e si incuriosiscano un po' eh, rispetto a questo progetto e vi aspettiamo sicuramente. Tanto qui le rose sono fiorite sempre fino a dicembre, novembre, qua in fiore, quindi non è solo maggio per le rose in questo caso caso ma abbiamo veramente una stagione molto lunga. Benissimo. Benissimo grazie guarda. ancora Sabrina. Grazie Sabrina e ci vediamo presto. Grazie no, a voi, grazie prossima. ancora Valentina e buona festa. Nel suo Grazie osito. perché. Dove spero continua. di andare presto. <ride> esatto. Ciao, ciao ciao Sabrina, ciao, grazie. Grazie a tutti, arrivederci. E noi continuiamo, abbiamo quindi a fare un momento speciale. Esatto. Non, diciamo nulla, speciale. Eh, no, no, non diciamo nulla ma chi è in presenza. lo scoprirà tra poco. Lo scopriremo tra pochissimo, dopo la pubblicità. No, non dopo la pubblicità, siccome sì, la TV. Dai, cioè, facciamolo. La TV, dopo la dopo pubblicità. La pubblicità. Eh, contate 58 57, Sì, come fa la Duso? Oppure quella.